Ma le sorride a morire. Hai ragione già la banda, ma io Sono contento di morire sul suo buon Piano piano, per me c'è una grande...